Allora, prima slide, le macerie degli anni 70, cioè quello che vi dicevo, la destra radicale, soprattutto dal punto di vista dell'auto-organizzazione giovanile, dei movimenti più estremi, dei movimenti che in qualche maniera dalla metà degli anni 70 rompevano anche con una certa tradizione della destra radicale, esce dagli anni 70 sostanzialmente con le ossa rotte. molto spesso era stata dispersa dalla repressione delle sue ultime frange terroristiche come per esempio in Italia tutto il mondo che vedremo che è quello che poi crea il primo tessuto internazionale degli anni Ottanta che saranno i discendenti della terza posizione e... e poi non aveva sostanzialmente più contatti stabili con la destra nato cioè dalla metà degli anni 70 il disegno della strategia della tensione in Europa viene a cadere e in qualche maniera la destra radicale si trova un po' orfana, anche di quello sostegno, che accennava prima il professor Cuzzi cioè del fatto che in qualche maniera una certa destra radicale aveva in qualche maniera collaborato sul fronte anticomunista più ampio a quello che erano dei disegni eh, di natura autoritaria o radicalmente conservatrice che avrebbero dovuto essere argine poi all'espandersi all delle sinistre nei paesi occidentali, principalmente per esempio l'esempio l'esempio greco ma noi abbiamo in Italia un esempio principe di questo ne parleremo la prossima lezione col, eh, col dottor Conti di quello che sarà invece il legame che c'è fra l'estrema destra italiana e la sua grande casa madre il movimento sociale e quelli che sono un po' le strategie in atto della strategia dell'attenzione l'unica rete degna di nota l'esclusione delle associazioni neonicistiche neonaziste era rappresentata da questi esuli italiani di terza posizione che andavano a Londra vedremo diciamo che l'invitata sarà centrale negli anni 80, eh, e dai loro contatti inglesi e francesi, questo è sostanzialmente vedrete, ritorneremo anche molto sull'iconografia. Questo era l'ideogramma di terza posizione, vedete, che riproduceva un po' alcune reminiscenze precedenti, per esempio il martello, appunto il ciclo nordico, tenuto così, che ricordava anche un po', anche se non modificava disegno quello che era, eh, per esempio, la scure di. Di ordine nuovo Però vedete che c'è questa intersezione unica Che crea le tre posizioni Le tre posizioni quali sono? Contro il comunismo Ma anche contro il capitalismo Quello che vedremo che loro definiranno L'idra mondialista Cioè quel tipo di visione Così anche molto complottista Di quello che, è la di quello che sarà l'epoca post posca Questo invece è uno dei loghi dell appunto Della terza posizione di International Exposition che è una delle poche reti giovanili che viene rimessa in piedi ovviamente non ho considerato le associazioni riducistiche neonaziste come per esempio la Stille Stilleilf in Germania che erano ancora legati per esempio a, vecchie, eh, a vecchi personaggi o ai loro eredi negli anni 60 e 70 legati ai regimi nazisti ma anche qui per ragioni, per ragioni biografiche diciamo eh, uno dei disegni internazionali è l'international third tuttora, per esempio nell'est trovate moltissimi riferimenti a questo tipo di posizione cioè contro il comunismo e contro il capitalismo se voi guardate per esempio la destra Ucraina Svoboda quasi tutti i gruppi o anche eh, tra di sector, quelli che si sono scontrati diciamo con la polizia in piazza Maesani in questi giorni quasi tutti per esempio hanno delle fascette al polso o hanno sui caschi o hanno eh, sugli scudi, simboli che richiamano a questo, che richiamano la terza posizione. C'era stata questa fuga di eh, ex terroristi, perché sono stati sicuramente condannati per banda armata e, e legati al processo a strage di Bologna, anche se lì verranno parzialmente assorti, che scappano a Londra. Londra e l'Inghilterra diventano un po' come Parigi e la Francia di Mitterrand per quello che saranno gli esuli eh, dai gruppi armati e dalla repressione dei movimenti Londra diventa centrale vedremo che diventa centrale anche perché lì si creerà questo connubio con le sottoculture vediamo un attimo però qual è il clima di questo decennio abbiamo detto che la destra radicale questo va sempre specificato secondo me è molto attenta a quello che è il clima socio-economico intorno probabilmente lo percepisce molto meglio dagli anni e poi di quella che invece è la sinistra che invece diventa in crisi con la fine dei partiti di massa eh, socialdemocratici e la crisi dei sindacati allora, prima di tutto questo clima è una riduzione drastica del welfare state quindi dello stato sociale questo vedremo che avrà delle forti ripercussioni anche su quello che sarà l'elettorato della destra radicale sia partitica sia il sostegno a gruppi più giovanili, auto-organizzati. questa riduzione drastica del welfare state è sostanzialmente anche una rivoluzione culturale attuata dal taccerismo in Europa e dal regalismo L'aperta sfida di Margaret Thatcher, della Lady di Ferro, di Reagan contro i sindacati e i partiti di sinistra fa sì che si crei, eh, si crei una rottura culturale. Il welfare state, lo stato sociale, il miglioramento salariale, il miglioramento anche dovuto al, al boom economico post-guerra l'Italia aveva vissuto in maniera molto forte per esempio negli anni, a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata una rottura culturale cioè una rottura culturale del fatto che lo Stato non dovesse più occuparsi sostanzialmente come lo definivano la tace del Reagan di una popolazione inattiva che campava di sussidi e i sindacati, i partiti laburisti che erano rappresentanti erano in qualche maniera un ostacolo a quello che sarà lo sviluppo economico di questo liberismo rampante altro elemento la delocalizzazione produttiva cambia completamente il ciclo produttivo si crea un atomismo sociale e un crescente impoverimento con un, con un importante aumento della marginalità sociale in Europa cioè tutto quello che era il meccanismo che era ben collegato al sistema del welfare viene smontato cioè la, si perde la grande fabbrica la produzione si delocalizza quindi anche la dimensione eh, comunitaria legata al lavoro legata a un lavoro sul territorio pensiamo anche per noi come era negli anni 60 e 70 qualcosa eh, legato per esempio alle fabbriche che identificavano dei luoghi la Fiat per Torino la Prella per Milano ehm, l'Ital City per Genova la produzione viene delocalizzata e si modifica questo creerà una forte atomizzazione la cultura regaliana del taccherismo produce anche edonismo individualismo proprietario e post-ideologico una sostanziale sfiducia nei partiti di massa e nel sistema anche democratico rappresentativo soprattutto che colpisce i socialdemocratici e i sindacati altra dimensione aumento considerevole dei flussi migratori dagli anni 80 in poi si va verso un aumento esponenziale dei flussi migratori questa cosa qui anche peserà molto dal punto di vista del contesto, la destra quindi, la radicale, si troverà a vivere un decennio di questo tipo, un decennio che quindi le è forse più favorevole e che saprà affrontare in maniera più attenta. C'è un processo di proletarizzazione della destra. Questa frase viene da uh, Pedro Ignazzi, che è un politologo italiano che ha studiato molto bene l'estrema destra in Europa. Prima non era così, cioè si perde completamente. Quello che forse erano blocchi sociali precedenti, quello che era un certo ceto medio, in Italia spaventato dalle sinistre, quello che era sostegno, per esempio, da parte di gerarchie, eh, gerarchie militari alla destra, quello che era anche un mondo borghese che in qualche maniera sosteneva eh, quel tipo di contesto. Si va verso una totale proletarizzazione della destra. E qui c'è cioè, la prima grande innovazione, l'incontro con le sottoculture cockney metropolitane su questo ne parleremo un po' e vedremo cosa vuol dire cioè abbiamo detto che una delle centrali culturali per la destra si sposta in Inghilterra lì in qualche maniera un certo ribellismo giovanile, proletario che trovava una propria aggregazione per esempio nello stadio nelle, nei gruppi calcistici, nel tifo organizzato anche se vedremo, spiegheremo bene in Inghilterra che cosa vuol dire perché si parla in realtà di bande, cioè di, di crew cioè di gruppi ristretti, nulla di paragonabile per esempio a quelli che sono i nostri gruppi ultras negli stati che invece sono più organizzati come un gruppo visibile e soprattutto c'è l'incontro con la sottocultura schinette sottocultura schinette che nasce negli anni 60 che è una reazione giovanile in qualche maniera, appunto proletaria uno dei simboli è i due martelli incrociati della working class, una ruota tentata qualcosa di eh, legato anche a un immaginario di giovani proletari bianchi, però all'inizio in realtà c'è anche una dimensione di un certo meticciato culturale che per esempio viene dalla musica anche di derivazione eh, giamaicana eh, mentre invece gli skinhead progressivamente vedremo modificano anche questa sottocultura, sottocultura vuol dire un gruppo ristretto che ha dei propri codici linguistici, comportamentali estetici anche la testa rasata Cer certe marche, avrangono utilizzati gli scarponi, che sono un simbolo appunto proletario, eh, vedremo che nascerà per esempio un'iconografia del tatuaggio che diventa fondamentale per la destra radicale. Il tipici tatuaggio schinetto, oltre a i due martelli incrociati alla working class, è per esempio la ragnatela sul gomito. La ragnatela sul gomito, in realtà è un emblema di quello che è una sorta di disoccupazione che colpisce i proletari. la ragnatela sul gomito, ci sono tante versioni di questo ma una delle versioni che viene data di questa iconografia è il proletario disoccupato che sta col gomito sul bancone del pub tipica immagine inglese e fa le ragnatele cioè resta lì, resta bloccato lì in questa dimensione anche di odio verso quello che è per esempio tutto a quelle che invece sono le culture giovanili anni 70, verso gli hippie, verso anche altre forme, i rockers, i mod, quelle che sono altre sottoculture, tecnicamente di derivazione inglese. Queste sono tutte sottoculture cockney, cioè di strada, sottoculture proletarie o sottoproletarie, che quindi hanno questo anche tipo di orgoglio estremamente nazionalista e sciovinista legato a contesti come il pub il tifo individualista per una squadra quindi anche un certo senso di identità legato a questo e soprattutto poi a un clima da banda, da gruppo ristretto che odia la società l'abbigliamento skinhead è un abbigliamento che loro definiscono oltre che essere proletario estremamente pratico nelle risse. i capelli rasati sono utili nella rissa, hanno degli scarponi rinforzati adottano per esempio Uh, il Bomber come una, che è una giacca uh, poco costosa mentre invece poi adotteranno delle marche specifiche, vedremo dopo e sono dei codici che diventano anche iconografici quindi per esempio si passa a bande di quartiere, creo più o di e ciurma bande calcistiche e la musica caratterizza questo periodo degli schinetti e caratterizza un po' l'orgoglio skinhead, come si dice eh, schinetti sprite è la musica OI, un'evoluzione del punk estremamente anche rozza come musica ma estremamente diretta in cui si racconta la vita degli schinetti le sbronze, le risse l'opposizione a un certo tipo di società per esempio tutto quello che oggi è una dimensione così identitaria o sloganistica legata a ACAB ACAB Or Cops are bastard, è una canzone di un gruppo for skin che racconta semplicemente una rissa tra skinhead e polizia c'è anche una sorta di feroce odio antiborghese negli skinheads negli, negli schinezi, nei gli studenti, eh, negli hippie, nei borghesi appunto loro che invece sono proletari e in qualche maniera anche molto legati a un senso nazionalista o adutrini il L'elettorato nazionale populista si estende quindi a classi sociali più povere e impoverite della riorganizzazione produttiva. Questa è una frase di fermizzà che avete già visto. Si va verso una destra con un modello post-industriale che invece è la definizione di pergunazzi. La peggio gioventù, cioè l'idea appunto di un gruppo ristretto che anche è incompatibile con il resto della società questo piace molto alla destra radicale che si sentono, come dice alcune, anche se tutti noi no un gruppo ristretto, un gruppo anche fortemente legato a quello che è una contrapposizione col mondo corrente che quindi in questo si trova bene con le sottoculture, per esempio e c'è anche una rottura con le tradizioni organizzative e ideologiche precedenti vedremo che per esempio soprattutto l'impatto con le sottoculture e la riorganizzazione giovanile sarà di difficile lettura per quelli che sono i partiti che vengono invece dagli anni 60 e 70 dall'estrata d'Italia vedremo che ci sarà anche per esempio una inimicizia o un rapporto di amore e odio costante xenofobia, razzismo e antisemitismo diventano un po' una sorta di Belt and Scheinung cioè una visione del mondo da affermare con la violenza con la violenza strada, e nasce il concetto del white power cioè del potere bianco come è chiaro che è la, una risposta anche linguistica a quello che era il black power statunitense degli anni '80, cioè al black power contrapponiamo il white power il potere bianco vedremo che questo tornerà appunto nei concerti nell'iconografia, negli slogan e la dimensione di xenofobia e razzismo, connessa anche a un antisemitismo, diventa caratterizzante per la destra radicale. Questo non faceva parte in maniera così forte negli anni 70 o negli anni 60, ma diventa dagli anni 80 in poi il pilastro della destra radicale, proprio perché abbiamo visto che i flussi migratori hanno in aumento e che soprattutto la localizzazione quindi ha portava un atomismo sociale alla rottura anche di comunità come per esempio la comunità fiduciaria del lavoro eh, e della propria unità produttiva e quindi aveva bisogno di forti, anche identità si crea quindi un mix ideologico di culture identitarie nazionaliste, apertamente fasciste, chauviniste o generalmente regressive quando dico chauviniste e nazionaliste devo dire anche un senso di nazionalismo greco, un po' ignorante un po' becero riconosce per esempio i simboli della nazione completamente sganciati dal punto di vista invece delle cosiddette elite dominanti come le vedono loro cioè sganciati dall'azione di un governo ma, o di un partito ma un qualcosa per esempio vedremo che parliamo molto del contesto anglosassone l'Inghilterra, l'Union Jack che verrà orgogliosamente tatuato oppure uh, usato come top sui bomber degli schietti cioè qui, però, quindi si crea questo rapporto di sostegno informale che è tutto reciproco con alcuni partiti che si mostrano sensibili e che in qualche maniera accortano anche queste nuove dimensioni. Io vi ho messo un tipico onografia e, e um, tipico tatuaggio anche che, la che normalmente si fa sull'avambraccio. deve essere un po' di, Anche tutta la collocazione di tatuaggi, tutta la simbologia ha appunto a che fare con il modello sto quindi è precisa, è standardizzata lo schinette è crocifisso perché lo schinette è sempre cattivo lo schinette è quello che fa le risse che si ribella alla società è quello dei pochi che stanno nella crimine che stanno nella sua banda la banda di quartiere la banda del Millwall la banda del Birmingham del Chelsea e quindi naturalmente l'incontro con una destra radicale che si trova accerchiata ancora da un estrema, dalla, dalla sinistra, e dal blocco sovietico e dal capitalismo, e che con l'idea della terza posizione si trova in questa fase culturale. Vede bene questo tipo di iconografia, perché, come dicono loro, ripeto una famosa canzone eh, eh, degli Amici del Vento, che era un gruppo cantautorale di destra eh, italiano, Anche se tutti non no. Mm? E si comincerà a incitare alla resistenza bianca, al white power, cioè una dimensione identitaria molto stretta. Allora, nuovi codici per vecchi simboli, questo è il simbolo del white power, notate bene: è un pugno chiuso, eh? non, non è un saluto itinerario. Si riprende la croce celtica, che è una grande innovazione di Antirià, è un certo già meccanismo di. Eh, l'idea di Europa spiritualmente intesa per il neofascismo non era un simbolo così caratteristico, per esempio eh, gli e i suoi avevano questo tipo di utilizzo, ma questo diventa un simbolo molto utilizzato dalla fine del 70-80, anche se è magari scontato per noi molto. Ovviamente, essendo un con... molto spesso viene vissuto anche dal punto di vista rumico gaelico in realtà questo tipo di simbologia, non per forza di derivazione questi sono alcuni dei simboli che compariranno, classici, compariranno lune dell'SS, eh, il testo del Dotenkoff, la croce di ferro tedesca. Si crea questo mix completamente eh, nuovo che diventa un po' eh, un corollario nelle spillette, nelle toppe dei nuovi nazisti, degli, dei cosiddetti nazischi. Il movimento Schneider si divide sulla politicizzazione o non politicizzazione. Sicuramente la progettazione maggioritaria va verso destra, si creerà anche un gruppo di skinhead cosiddetti antirazzisti che vuole reagire un po' a questo spostamento a destra, che però diventa estremamente maggioritario in questa sottocultura. Vedremo anche le proporzioni, perché così può sembrare che siano in pochi, ma in realtà non è proprio così. Vediamo quindi il caso francese, di come in Francia sia stato intercettato questo tipo di sottocultura. Poi se ne parlerà meglio in prossimi incontri. Vediamo un po' come il Front National di Le Pen ha un po', queste sono le sue posizioni classiche come vedete anche molto figlia anni 80 molto figlia anche di questo senso della degenerazione nazionale figlia della cultura permissiva del 68 anche su questo si trovavano molto con quello che erano le sotticulture cioè su una reazione per esempio antiborghese ma proletaria bianca in Francia l'organizzazione terzo posizionista. Che era tra, la, la Troisième Bois, esce con una scissione interna da parte di una fanzine. Le fanzine sono dei giornali autoprodotti che circolano nei concerti, una dimensione tipica delle sottoculture, per esempio anche di quella banca. E in qualche maniera le bande neonazi si danno anche una collocazione territoriale: Le Hague, Toulouse. A Brest ci saranno quindi i primi incidenti in 1986 fra nazi e polizia che voleva vietare un concerto. Vedremo che molti neonazisti nazi skin, eh, europei vedranno gli scontri di Brest dell'86 come quasi un momento nascente del loro movimento. Secondo una stima giornalistica, tra l'85 e l'86 esistevano in Francia circa 1.500 schienese neonazisti e 2.000 uniche nazisti. Queste sono le, delle, delle proporzioni. C'è un grande aumento delle aggressioni a sfondo razziale, soprattutto verso i nordafricani. Vedremo che eh, ag le aggressioni e il livello della violenza di strada poi si caratterizzerà etnicamente anche a seconda delle etnie, dei flussi migratori prevalenti dei vari paesi. Quindi ho messo un po' di foto. Quelli sono alcuni degli incidenti tra giovani nazionalisti. Questa è una banda eh, parigina Questo che vedete qui è Batschim, che è il leader carismatico Molto spesso vedremo che i gruppi continuano a trasmigrare da un partito all'altro se seguendo i loro leader E questa, per esempio è un'intervista di un magazine, magazine francese sul eh, mondo spinet parigino e sulle bande anti-skin. Qui vedete Baskin con i suoi e questi sono gli skin antirazzisti e delle bande di migranti che ingaggiano una vera e propria guerra. C'è un bellissimo documentario che si chiama Chasson the Skin, i Cacciatori di Skin e Skin in francese, per esempio, diventa l'equivalente di anti skin, anche se è poco, eh, se è poco corretto. Come vedete, l'organizzazione in bande diventa diventa anche un qualcosa che aiuterà poi i partiti a il i fondazionali di Le Pen li assumerà per esempio per mettere i manifesti, per fare il servizio d'ordine alle manifestazioni. <coughs> Proprio perché era un fenomeno che diventava anche curio andava sui giornali nazionali, andava sui magazine, un'idea molto forte di, eh, di gruppo. Batskin tuttora ha una vendutissima biografia, autobiografia, e rappresenta ancora un personaggio che va anche in televisione in Francia e spiega quelle che sono le tendenze dei giovani nazionisti. Front National in realtà in quegli stessi anni ha un'impennata, c'è anche una dimensione tecnica, cioè... Viterano per salvare il Partito Socialista in crisi cambia la legge elettorale e quindi c'è la maggioranza di deputati che avrà mai il Front National. però il voto resterà abbastanza costante, poi lo vedremo negli anni '90, lo vedremo nelle altre elezioni. Questo è ancora anche uno. dal 2002 al 2007 che ve l'ho messo per vedere come la situazione poi si evolve. Ancora le zone a maggior densità di voto del Front National: Parigi, Ile-de-France, eh, poi c'è tutta la dimensione di Nizza e Marsiglia, e poi quindi. Localizzata nei centri, cioè localizzata nelle città, nelle grandi città, nelle grandi città francesi. Eh, questo è Jean-Marie Le Pen nell'86, con questo ottimo risultato elettorale, che quindi in qualche maniera diventa un po' un riferimento di voto, ma soprattutto anche qualcosa da cui si entra e si esce per le bande neofasciste europee. Vediamo invece l'Inghilterra di Margaret Thatcher. Queste sono le posizioni, alcune delle posizioni principali della legge di ferro. È un decennio per l'Inghilterra. Euroscetticismo, una gestione autoritaria del conflitto sociale, lo dicevo prima, contro il Partito Laburisti del Tradunion, addirittura la taccia fare una legge particolare, per cui l'iscrizione al Partito Laburista non diventa automaticamente un'iscrizione ai sindacati. Quindi in qualche maniera rompe anche dal punto di vista economico quello che era un grande sostegno per le, le prime forme sindacali della storia europea per cui era anche un sindacato particolarmente forte la TAC eh, farà un durissimo braccio di ferro se cioè arriveranno a mesi e mesi di sciopero per esempio sulla questione delle miniere o anche sulle questioni urbane per esempio lo sciopero dei turbini la TAC non volerà e sostanzialmente vincerà dal punto di vista anche culturale e poi pratico eh, sbaragliando quello che è il fronte eh, lavorista c'è anche un'altra cosa, l'esasperato nazionalismo dovuto alla guerra delle Falkland del 1982, questo è, per esempio tutta nell'iconografia delle bande giovanili, dei giovanissimi è, è molto presente questa cosa, è la questione irlandese. Okay. Generalmente il neonazismo eh, anche giovanile in uh, Inghilterra è marcatamente anglicano, anticattolico. Perché, per esempio quindi la questione irlandese viene in qualche maniera eh, utilizzata anche in questo ci sono poi un provvedimento che non si sa tanto non è molto noto quello che fa la Dutcher ma anche lì viene gestito come una dimensione di guerra contro le gay, giovanili, migranti e contro gli hooligans. Eh, la Dutcher farà una guerra anche contro gli Hooligans, ci sono addirittura delle operazioni antiterrorismo che vengono fatte contro dei carri di quindi questa è l'Inghilterra della PILIF All'ombra della Rion Lady viene rivitalizzata sostanzialmente un'organizzazione giovanile come il National Front, circa 20.000 iscritti, rinvigorito da tutti i a Fischio negli anni Ottanta, anche qui ci sono degli accenni eh, terzo posizionisti, ma sostanzialmente, come vedete, c'è un'idea della pulizia sociale. Reintroduzione del reato di omosessualità, il settore 28, che era presente nella legislazione inglese, attenzione. Eh? l'aborto è un crimine contro l'umanità e poi c'è la pena di morte la stessa cosa che l'avete trovato per il front nazionale perché i reati di direzione migrante voleva la pena di morte ovviamente contro omicidio, stupro e pedofilia. anticipò in qualche maniera la svolta eh, verso la dacia superando nel 77 i generali alle elezioni Quindi ho messo invece alcune parole chiave pacifaci e eh, diventa la moda dei giovani razzisti inglesi di pakistano abbiamo detto che come le bande come le bande francesi avevano come contrapposizione quello che erano le migrazioni nordafricane nord che faceva parte del tessuto sociale del loro paese diventa il pakibash in quasi una moda viene definita una nuova moda dei giornali, dei giornali inglesi la svolta di Cannabis Street quella che era la strada di lì diventa la strada del white power, tuttora potete trovare una souvenir e Abbigliamento legato a quel concetto lì Il, comincia anche questa dimensione particolare la simpatia di Scott Longyard viene eh, sottolineato come tantissimi poliziotti in realtà sono anche simpatizzanti nel national front quasi che sia in qualche maniera qualcosa che gli permette di avere maggiormente le mani libere nella controinformazione Liberale del tempo viene, viene quasi descritto un poliziotto che esce dal lavoro, si toglie la divisa e diventa militante del National First. E la penetrazione in alcune curve calcistiche, in particolare per esempio in quello che vedremo la dimensione delle bande delle firm. Quindi non gruppi ultras come siamo abituati noi, con lo striscione nello stadio, con un gruppo formalizzato con un nome, ma bande informali, le cosiddette Ferm. In particolare quella che sarà più politicizzata saranno sicuramente gli edaldiers del Chelsea, i cacciatori di testa e questo è un concerto del National Front un concerto di driver, questo è un gruppo di cui parleremo un concerto eh, neonazista del National Front questa è una campagna elettorale del National Front lì ci sono anche dei leader che poi danno utile ad altre formazioni, come per esempio Nick Griffith del British National Party come vedete sono anche molto diretti Defend rights for whites questo è un raduno giovanile, cioè questo è il davanti di un comizio. E questa è una firma. Questi sono gli adapters del Chelsea. Una foto più recente, questa era una banda che attacca una manifestazione eh, in sostegno dell'aborto. Qui trovate anche, ovviamente, la dimensione della banda sottoculturale eh, della banda di stagio, prevede delle gerarchie interne, dei leader, un po' come era per Batskin questo è Nightmare che è il capo degli Adalters Nightmare verrà arrestato con un'operazione antiterrorismo per darvi un'idea anche un po' di come poi è la cosiddetta guerra degli Huligans questo è il simbolo degli Adalters che ha scritto per conto c'è un bel documentario di un giornalista BBC che si infiltra e ricostruisce un po' quello che saranno gli Adalters questa è una foto tuttora della punta del Chelsea una foto di interscambio generazionale però quali sono le proporzioni della violenza razziale in, in Inghilterra? Ci sono disordini, per esempio, anche da parte contro violenze poliziesche di migranti. In particolare a Brixton, durante il carnevale giamaicano di Cross, sempre a metà degli anni '80, ci sono 13 morti per un attacco nazistico. È una una grande rissa. Con coltellate. la polizia dichiara di non avere indizio. Gare. Anche qui comincia un po' quello stereotipo della simpatia di Scott Rayard nel 1993 solo si contano 70.000 aggressioni razziste negli Stati Uniti, nel, nel, nel, nella Gran Bretagna, 10 al giorno nella sola Londra. Scott Rayard dichiara nel 1990 che non esistono incidenti razziali su suo Londra, quindi c'è una forma anche così. di Questa è una statistica del, di un che dimostra bene qual è la proporzione della paura del pacchi la guerra pakistana. Quindi vediamo l'Inghilterra centrale, sottoculture proletarie, proletarizzazione del sostegno dei partiti e il rinvigorimento per esempio del National Front. la National Front poi parte una diaspora che poi eh, è tuttora uno scheletro in particolare con un altro ex capo unicanspin di Griffith, quello che è il British National Party che si presenta per esempio anche a queste elezioni europee. Passiamo di decenni, quindi abbiamo visto gli anni Ottanta, incontro delle sottoculture, metà politica, ingresso o a cavallo di partiti che si mostrano disponibili, ma che in realtà semplicemente utilizzano la manovalanza delle banche giovanili per sostegno soprattutto muscolare le proprie manifestazioni è perché in qualche maniera interpretano anche una moda al momento L esplicito in Inghilterra, abbiamo visto che questo fenomeno trova anche la sua dimensione culturale ideologica e anche identitaria classica a cui tutti fanno riferimento perché la sottocultura Spinelli è una, una sottocultura inglese è perché il fenomeno per esempio delle bande narcistiche anche lì è fortemente radicato fortemente radicato sì. in Inghilterra parentesi, mentre invece la dimensione identitaria del gruppo tra sarà di derivazione italiana si passa di decenni però, quindi, al clima eh, di riduzione del welfare, di atomizzazione sociale, di globalizzazione produttiva e di aumento dei flussi migratori, si arriva al grande impatto scioccante della globalizzazione, che vedremo sarà una nuova fase di evoluzione della palestra ovviamente non è solo questa la globalizzazione ma io qui provo a vedere quello che ci interessa la reluta del blocco orientale e la riunificazione della Germania vedremo che una delle centrali culturali del neonazismo nazismo diventa la Germania unificata. di questo anche la dottoressa Engel ne parlerà in un'apposita lezione che faremo qui nel laboratorio un rapido processo di unificazione europea quindi l'orizzonte europeo mentre se negli anni 80 c'era stata una reazione contro questo tipo invece di progetto della Thatcher e anche da parte di Le Pen, Le Pen promuoverà un referendum contro Mastri, che sarà anche in un altro in un momento del 1993 un momento di grande aumento di voti per il, per il Front National. Vedremo che la destra, in qualche maniera, eh, il neofascismo giovanile riprende con forza il concetto di Europa bianca, quindi un concetto che invece era maturato in alcune parti della destra radicale negli anni 60. Invece la destra radicale partitica cavalca le pregiudiz la pregiudiziale anti europea o sostiene la difesa della sovranità nazionale come per esempio il movimento sociale in Italia contro l'Europa Quindi una dimensione giovanile che si impronta più sul piano europeo mentre una dimensione partitica che fatica a stare dietro un po' a questo tipo di contesto Vediamo però qual è l'impatto della percezione sociale della globalizzazione Crisi del concetto di stato-nazione Ovviamente, un orizzonte globalizzato mette in discussione quella che è anche la sovranità nazionale, quello che è il ruolo della nazione, quindi questo ricerca nuove identità, anche di, di nazionalismo diverso. Difficile percezione del comando transnazionale si crea questo fomentato del complotto. Istituti di gestione della globalizzazione economica, come il Fondo Monetario, la Banca Centrale, ma anche organizzazioni più informali come la Trilaterale, o formazioni sostanzialmente abbastanza inventate nella loro forma, nel Covid ne parleremo a tanti livelli si ha una difficile percezione del comando che diventa transnazionale. nazionale melting pot e migrazioni diffuse questo sarà ovviamente un grande argomento propagandistico il melting pot è il multiculturalismo culturale che è un'idea sostanzialmente anche di globalizzazione dei popoli e di meticciato sociale questo sarà un argomento cardine per la destra americana. C'è in generale una propaganda imperiale occidentalista, col concetto presente esempio si nella storia, che è di Francis Fukuyama, e anche l'idea di nuovo impero americano di Lutwak Lutwak è un importante, eh, diciamo, metà persiene, una certa destra americana, quella che poi diventerà per esempio dei neoconservatori. Lutwak stabilmente scrive, per esempio, in Kugliani dei leggi, per esempio, sull'impero romano vero russo, cioè l'idea che gli Stati Uniti si dotino di un nuovo meccanismo imperiale più che imperialista, che però porti avanti anche i valori occidentali e quello che è la società americana. La società americana, in primis per i neofascisti e i neonazisti a livello mondiale, sarà un controllo occulto delle, delle centrali del potere eh? e soprattutto anche il melting pot, ostentato e voluto dal del, del nuovo mondo americanizzato. I processi storici e i tempi sociali si accelerano notevolmente con la globalizzazione, questo lo vediamo ancora. Questo genera ulteriore spaesamento. Abbiamo anche un'organizzazione economica post-covista, quindi che si muove verso oltre la oltre terziarizzazione, cioè va verso anche una sorta di capitalismo cognitivo. Eh, e poi il trionfo delle telecomunicazioni vedremo che internet sarà fondamentale per tenere insieme delle cellule dei gruppi così informali, così ammigliati soprattutto per la destra radicale ma anche diciamo, per la l'alpressionista allora la globalizzazione come viene vissuta? come il complotto mondialista la destra radicale rifiuta la terminologia globalizzazione ma usa la de derivazione francese quella mondialista mondialista mm? questa è un po' la visione che gli dà. Allora, la globalizzazione definita mondializzazione è vista come un disegno perseguito da massoni progressisti ed ebrei che trovano il metting pot nell'immigrazione un'arma cioè è pianificato il metting pot tramite l'immigrazione cioè l'immigrazione è qualcosa di non dovuto a dinamiche socio-economiche non dovuto comunque a un mondo a più velocità non dovuto a una cooperizzazione di altre parti del mondo ma è una cosa pianificata cioè l'immigrazione è un'arma per creare il melting pot contro i popoli e le banche sono in qualche maniera chi gestisce questo processo insieme a questo gruppo di accoliti che organizza questo però è fondamentale questa cosa il melting pot è un preciso disegno delle centrali mondialiste che usa l'immigrazione quindi come vedete l'immigrazione viene completamente sganciata da quello che invece ha la sua realtà socio-economica. Le migrazioni non sono figlie di un disegno, sono figlie sostanzialmente di dinamiche geopolitiche, dinamiche sociali, economiche, mediche, questo Le è in realtà. Anche il fascismo e il nazismo storico vengono letti così. In realtà, la per quello vengono anche molto sommati con le culture tradizionaliste, diventano un'opposizione al mondialismo, cioè chi ha provato a bloccare la nascente iniziativa mondialista è stato il terzo nato, che appunto ha combattuto contro l'idra mondialista, il comunismo e il capitalismo. E quindi si crea questa fusione indistinta di chi resiste al mondialismo. Queste sono alcune dell'iconografia Questo è lo Zog Zion Occupation Government Cioè, nel cospirazionismo statunitense e anche neofascista c'è un'idea di occupazione sionista del governo americano Lo Zog Per esempio, in alcune, eh, la, la stragrande maggioranza della produzione letteraria o saggistica su questi argomenti è statunitense, perché ci sono delle leggi che lo permettono ci sono molti testi sullo Zoro, Zion o Pichet World si continua una vecchia litania sulla fondazione massonica degli Stati Uniti questo è un tentativo abbastanza discutibile di ricostruire una simbologia eh, massonico-giudaica in un frammento del dollaro questo è un pezzettino del dollaro da un dollaro vedete? si connettono le lettere in base a delle proporzioni viene fuori la parola massone. la chiesa cattolica è infiltrata da giudei e massoni questo è un conclave no, è una, una messa solenne se vedete qui passerà il papa. Ed è bellissimo, ho trovato recentemente una visione per cui un quadro Gesù caccia dal tempio i banchieri vedete qua c'è la Morgan Stanley ci sono i cavalieri è Gesù caccia dal tempio e questa è sempre l'idea shadow movement questo sta un po' dietro alla visione della globalizzazione può sembrare un po' ridicolo e farsesco ma vedremo che poi in realtà questa cosa qui questi sono gli esempi un po' più Ignoranti anche un po' più becce meno, con meno significato dietro però questo modello resterà e comunque la, la globalizzazione è un mondialismo organizzato tramite melting pot e migrazione. Di sempre un'idea di questo tipo vedete, ho questi, io l'ho preso tutti da siti, da siti radicali, cioè lo zio Ziosen dà un abito anche al terzo mondo questo è il mondo vedete, le multinazionali la americanizzazione, questo va combattuto. Questo è per loro l'occidentalizzazione. Questo è quello che non vogliono. Una società di questo tipo che lo rinquadrano come la società americana e questo è una grande, per esempio, un grande classico dell'ordine globalizzato: no? il dollaro, i massoni. I, i marxisti è come il cappello. Quell'antisemitismo è questo negli anni 80 Questa è un'iconografia moderna appunto di come il comunismo sia figlio del giudaismo che riprende un po' questa, come sappiamo a posto detto, una nuova trasformazione grafica recente contro invece una vecchia idea. E queste sono anche delle forme di antisemitismo, soprattutto sono atti contro sinagoghe e cimiteri grafici arriviamo allora a una svolta organizzativa da questo punto di vista tipica negli anni 80, negli anni 80 le sottoculture, le bande di strada aumentano sempre di più a un certo punto ritengono e vanno a cavallo, entrano e escono da partiti che sono sensibili a quel tipo di stanze o che provano a cavalcare queste nuove tendenze giovanili si arriva invece al momento in cui queste reti e questi gruppi nella loro eterogeneità ma nel loro nella loro galassia provano a fare da soli e nasce la prima rete internazionale contemporanea, neonazista, Blood e Honor riprende appunto il Slogan di quella memoria. In Inghilterra una cosa dal National Front nell'88, National Front appunto diceva una diaspora a fine dell'80 80, nasce Blood e un meccanismo aggregativo legame ideologico, però un meccanismo di metapolitico, soprattutto dal punto di vista della musica e dell'iconografia. White power music è rock rock against Communism questa è l'altra grande, grande C. I leader carismatici, i leader di questo, non sono più in qualche maniera ideologi o non soltanto capibanda, ma diventano musicisti. cioè Il leader che fonda Bled and Honor è Jan Stewart Donaldson che È il cantante del gruppo, o il scrittore che cacciatore. L'idea appunto proletaria di fondo. I leader diventano musicisti, i gruppi musicali diventano i frontman dei gruppi. Ogni cellula poltonomora ha un suo gruppo musicale di riferimento, ogni contesto nazionale ha un suo gruppo musicale. Quindi vedete, la metapolitica della musica, dei concerti, dei raduni, diventa fondamentale per questa cosa e su questo fondano una rete internazionale che distribuisce la musica e anche lì aggirando perennemente le leggi tenete presente che il mercato del web, della uh, white power music è stato anche in alcuni paesi come per esempio in Scandinavia uh, distribuito dalla Sony perché è un mercato corposo, è un mercato importante internet in questo diventerà uno stra straordinario mezzo per esempio di diffusione con semplici caselle postali per esempio come appunto dice e ha un po' allora questo mondo qui che diventa un mondo ideologico di riferimento la centrale organizzativa viene spostata negli Stati Uniti perché ci sono leggi più permissive c'è la convivenza di vecchi apparati del Kugus klan il Kugus klan verrà anche lì si pone il problema di relazionarsi nel Midwest, di relazionarsi con questi numeri anche se ci sarà sempre un attrito in questo le nascenti milizie invece saranno un po' più legate anche a questo tipo di affinità la letteratura negazionista viene quasi tutta prodotta cioè stampata negli Stati Uniti li distribuita anche tutta appunto, la cultura complottista mondialista trova le sue centrali lì trova anche i suoi teorici le, le leggi più permissive consentono questo c'è una Precisa strategia da parte delle reti web Power, dove loro in particolare, di penetrazione all'est europeo dove trovano nel disorientamento giovanile anche ideologico identitario un urus importante Vedremo addirittura che a cavallo della riunificazione tedesca per accelerare il processo di, di, di morte praticamente chimica della DDR, era addirittura ci saranno gruppi di neonazisti originari dell'Est che torneranno nell'Est negli ultimi anni per accelerare questo processo. I primi concerti nazioni della Germania Est sono già diventati di un dato. Diventa anche una forma di opposizione, vedremo che la centrale culturale tedesca diventa fondamentale, di opposizione addirittura al sistema. Essere un giovane neonazista. Sono gruppi e circoli ristretti su base territoriale o nazionale. Questo li consentirà anche di sfuggire molto per esempio alla repressione poliziesca. Si crea infatti una sorta di allarme naziskin nei media, cioè sono soggetti difficilmente catalogabili, difficilmente trovabili o identificabili che compaiono in alcuni momenti, o in dimensioni di violenza di strada, o in dimensioni di raggruppamenti, di gruppi musicali o di concerti, ma che normalmente non si trovano, non si vedono. Quindi c'è una forma anche mediatica di forte attenzione. Ricordate in ammirazione in francese che addirittura ho dedicato una pagina agli scrittori. Allora, vediamo un po' l'iconografia. Questo è il logo, la di degli Screwdriver, che sono il gruppo che fonda, gli Ascler Donaldson, che fonda da un duo questo è un concerto degli screwdriver sempre Donaldson che è il frontman questa è una fanzine rack rock against communism vedete? c'è questo il scheletro praticamente crocifisso su una pancia di martello questa è un po' l'idea iconografica e questo è l'on, honor di la che è con il, il trischere simbolo qui, che viene preso sempre per, eh, come vedremo l'iconografia anche per esempio dei loghi, in realtà in alcuni paesi muterà radicalmente anche per, eh, anche per eh, diciamo, sfuggire alle mani della, della giustizia, per cui in realtà si modifica anche molto radicalmente, anche con un uso molto disinvolto, per esempio delle rune, delle simbologie delle SS o delle rivisitazioni grafiche di queste simbologie. Allora, vediamo che una delle centrali di questo nuovo mondo culturale è la Nuova Germania. La Nuova Germania, vediamo gli effetti, alcuni effetti sociali della riunificazione. Lo sconquasso sociale ed economico, soprattutto nell'interno dell'ex Germania est. La Germania guadagna 17 milioni di persone, che vivono in un mondo completamente diverso. Per esempio, le elezioni della riunificazione diventano anche uno scontro culturale su chi sono i nuovi tedeschi forte nazionalismo alimentato per esempio dal calcio dalla propaganda eh, la Bild per esempio che è appunto eh, un quotidiano popolare eh, tedesco dirà che per esempio la sede U di Helmut Kohl ha cavalcato i quotidiani del 90 per creare un nuovo senso clinico, anche delle scene appunto di addirittura eh, tedeschi dell'est che sventolavano le bandiere eh, dove c'era il buco interno del logo della DDR, puramente duramente italiano si crea un razzismo diffuso ci sono degli incidenti razziali soprattutto nella Germania Est che coinvolgono gruppi di neonazi soprattutto nazi skin, ma che trovano grande sostegno nella popolazione in particolare il caso di Rostock-Lichtenhagen tre giorni di scontri dopo che alcune bande nazi avevano assaltato a colpi di Molotov alcuni appartamenti che gli erano dati i cosiddetti asilanti. Cioè, ai chiedenti asilo. Questa è una cosa che sconvolse la Germania e sconvolse l'Europa. Il neonazismo torna in Germania, a parte di quell'allarme schiena e gli immediati di cui parliamo. Il governo di S.D.U. e Z. Mulgall, impaurito da questo, modificò l'articolo 16 della Costituzione, cioè l'articolo sul diritto d'asilo. Questa cosa lì fu quasi additata come una vittoria da parte dei giovani neonazisti. Vedete che i roghi continuano, sono a Solingen per esempio, sono bruciati vivi tre, tre turchi, tre, tre, una famiglia in francoforte, c'è proprio una escalation ma soprattutto le tre notti di Rostock, quando tantissima gente scende in strada, applaudono i nazisti e in qualche maniera eh, per la prima volta in Germania c'è uno spettro del genere. Questa è la Germania, questo è Mr. Germania, il, il nuovo cancelliere di che deve creare un po' anche Identità della nuova Germania e queste sono una marcia di nazista tedesca. Come vedete, si prendono le simbologie più varie di Germania, queste sono tutte simbologie della prima eh, della militare, della prima guerra mondiale, o eh, successive. Ovviamente in Germania la legislazione è molto drastica, molto netta su di direttamente i simboli riconoscibili dal nazista. Rostro, per alcune foto. Vedete, la polizia c'è cioè un abar. Che è utilizzata a modo di barricata, la polizia ci mette tre giorni a fermare i disordini, e questo è l'attacco alle case degli asilanti che viene fatto. La tre giorni di Rostock che impoverisce l'Europa e sconvolge la Germania, la nuova identità tedesca. La Germania, appena dopo la riunificazione, ha violenze razziali da parte di un nazista che, nell'est, trovano un silenzioso sostegno. Questa la tre giorni di Rostock diventa. Un po' un problema su che cos'è l'identità, che cos'è il nazionalismo e a cosa può portare il nazionalismo alla globalizzazione. È nella globalizzazione. Eh, e' nel post-divisione. Dicevamo che ci sono dei difficili rapporti tra questi movimenti e i partiti, ci sono partiti che hanno provato a utilizzarli, abbiamo visto il National Front, il Front National in Inghilterra e in Francia. Eh, entrambi i paesi postcoloniali, i paesi che hanno sempre avuto una grande, eh, grandi fenomeni migratori, avevano una popolazione anche di migranti già di seconda generazione, per esempio, quindi questo era importante per quello che in quei paesi succedono prima. Quelle cose. Sostanzialmente, l'indo degli anni 90, con l'esplosione, per esempio, di questo tipo di violenze razziali, ci sono rapporti molto tesi. Sostanzialmente alcuni partiti trovano che questi giovani così arrabbiati e così violenti con l'indole così violenta sono comodi sono ottimi per, per impolpare il partito per fare i servizi d'ordine ma poi attirano problemi perché sono incontrollabili allora i meccanismi sono due o c'è l'entrismo di alcune bande che seguono sostanzialmente alcuni loro leader per il fatto per esempio in Germania o di Griffin, questi leader restano ancora e ne morirà morirà negli anni 90 di eh, EPS però in realtà eh, cioè una, la sua banda continua a trasligare soprattutto in Germania dove vengono messe, in, eh, vengono messe poi legge cioè, molti partiti continuamente il fatto forse è uno dei partiti più pericolosi da questo punto di vista poi c'è invece la cooptazione cioè alcuni decidono per anche evita evitare quello che vedremo saranno problemi con la giustizia decidono di entrare in partiti invece già esistono nei loro paesi e che quindi sono una casa sicura L'Empedè, l'Empedè è l'unico partito eh, post, diciamo, post neonazista per quanto riguarda la Germania negli anni 60, non è mai stato messo fuori legge, anche recentemente sei anni fa si è provato il metodo fuori legge da parte della giustizia tedesca che su questo è veramente molto netta proprio dopo lo shock di Rostock diventa molto netta su questo ma... Eh, è sempre rimasto la casa diciamo politica del, del neonazismo tedesco i democratici svedesi la fiamma tricolore di minoratti che per esempio in l'Italia eh, nasce dopo Fiigi e poi per esempio ci sono tentativi come eh, giovani nazionalisti rivoluzionari di Balzkin per la Francia Balzkin può sembrare un personaggio pittoresco effetto ma è stato un po' uno dei leader della destra giovanile della destra giovanile francese quindi da questo punto di vista c'è un difficile anche problema di gestione in un'intervista a Epoca del 92 Franco Freda eh, noto, religolista e comunque è rimasto metà metapensier l'editore delle edizioni Ara, quindi di stampa anche molta parte di quello che è la letteratura più eh, altermondialista mondialista e antisemita in Italia dice, all'intervista in a sua epoca quando negli anni 90 cominciavano anche i fenomeni nazisti in Italia perché poi diventa quasi una moda che si espande i nazi rockers sono rozzi e folkloristici brevi eh, immediatamente inquadra una difficoltà culturale per lui sono ple e eh, il, il giovane bianco proletario no? devono studiare de rozarsi arriva l'epoca delle guerre razziali gli schinezzi devono diventare soldati politici in queste guerre al colore delle ideologie si sostituirà quello della pelle questa famosa intervista di Franco Freda in cui appunto in qualche maniera dice di non riuscire a capire quel mondo di non riconoscere quel mondo di plebei e rossi che ballano il nazi rock e che invece dovrebbero diventare dei soldati politici, dovrebbero studiare, dovrebbero in qualche maniera eh, strutturare la loro dimensione ideologica. E io ho sottolineato molto sia i vantaggiati politici che plebei, perché plebei è proprio un rifiuto che frega questo tipo di mondo che invece abbiamo visto che con la proletarizzazione del voto a destra radicale e Delle strutture giovanili diventano fondamentale, cioè loro si sentono in crisi proprietarie, bianchi e come tali forse vengono lette da una buona definizione di franco-fredda Si crea l'allarme. schinetto e cominciano le prime azioni depressive. Vediamo anche questo modifica la situazione dei gruppi dal 93 al 96. Voglio scandinavia, Germania, Italia e Inghilterra. L'Italia farà una registrazione apposta della legge Mancino del 93, noi avevamo delle leggi che vietavano l'organizzazione del partito fascista e l'apologia, sia nelle disposizioni della Costituzione, sia nella legge Scelba, nel 93 si aggiunge la legge Mancino, istigazione all'odio razziale, la cosiddetta legge antinazistica. Quindi quello che era quel meccanismo di autonomizzazione delle bande neonazie nei primi anni 90, sull'onda anche delle tradizioni di Ostropo, sull'onda di un fenomeno che diventava la nuova moda dei giovani nazionalisti europei, travalicava la Francia, travalicava l'Inghilterra, eh, approdava negli Stati Uniti e avvengono dei, delle repressioni. Attenzione, io qui ho detto meno, ma ci sono anche altre sottoculture che vengono nazistizzate. Per esempio in Scandinavia le bande naziste sono principalmente di motociclisti, i biker. Mentre invece, per esempio, in Inghilterra si aggiungono anche e nei struttori degli Stati Uniti scusate una certa dimensione della cultura di della cultura, della cultura eh, in qualche maniera legata anche al, al sudismo, legata per esempio anche a circuiti di musica come i rockabilli, i rockers, diventa in qualche maniera anche bordeggiante con uh, tematiche sciopiniste di, di, di tipologia neofascista. Quindi, dopo questa sulle pressive c'è una fuga all'interno dei capiti neofascisti. Prima abbiamo visto che c'era un meccanismo di preoccupazione che creava elettrismo o cooptazione, c'è cioè proprio una fuga all'interno dei partiti neofascisti. Dei Principalmente l'EPD, il British National Party e il movimento sociale fiamma tricolore che la costola, quella rautiana, che dopo FIUGI mantiene, vuole mantenere ancora l'impostazione. Il movimento sociale fiamma tricolore, a metà dei 90, diventa la casa madre dei nazisti italiani e anche dei futuri gruppi che ne seguiranno. Come per esempio in contesti nazionali favorevoli formazione di nuovi movimenti e partiti, Forza Nuova in Italia 97, quegli esuli londinesi ritornano e formano Forza Nuova, soprattutto Roberto Fiore, <ride> e poi Alba Dorata nel 93 in Grecia. Cioè, quindi, dove è possibile, si creano gruppi partito e altrimenti si scappa in partiti legali in Italia saranno due le operazioni l'operazione Andeskin e l'operazione Torno contro i nazisti e sostanzialmente metterà K.O. tutta quella che era la rete questo, alcuni gruppi invece di in questo mondo rifiutano l'ingresso in questo, questo tipo di strategia e restano arroccati su dimensioni metapolitiche ludico-aggregative qui ho fatto due esempi italiani, il più importante gruppo la più importante rete nazischinica dagli anni 80 c'è in Italia che gli FS il Veneto, la e base autonoma, che era un po' il network nazi scheme. i giovani nazionali rivoluzionari i baschi, e per esempio in Germania le Freikam, Kameradenschaft, che sono anche lì una forma di aggregazione eh, nazi legata anche a questa albolo nonnor, honor tutte e tre sono sezioni di loro nomi nei loro paesi però, diciamo, abbassano l'attività politica e continuano l'attività metapolitica sono, sono quelli colpiti, in particolare a base autonoma, dalle azioni repressive Italia. alcune immagini questo è il mondo del vedete c'è questo legame territoriale il leone di San Marco con la croce celtica questi sono i giovani oggi davanti alla loro sede questo è un concerto nazioi e quelli sono alcune loghi di un'organizzazione americana che forse seguirà senza saperlo i consigli di Franco e proverà a fare delle schinezze dei soldati politici, che è il circuito di Amerskin, il circuito di Amerskin Nation, vedete i due martelli degli schinetti, e poi le loro ramificazioni territoriali eh, in tutti i paesi. Questi sono un po' schinetico, questo mondo schinetico quindi si arrocca su queste sue posizioni e continua un'attività metapolitica, continuando il cosiddetto anche il presidio della memoria. Questa è la più importante marcia neonazista europea negli ultimi anni di metà, ma era la marcia per ricordare il suo paese natale, Rudolf Hess, l'ultimo nazista eh, del Terzo Reich che muore in carcere, è a Wunssidel, c'è il... il suo paese natale, c'è la più importante marcia neo europea, che variava negli anni degli 2.000 ai 8.000 partecipanti, quindi estremamente corretto. Questo invece è il vento fronte la foglia di Basovizza sulle foglie, ognuno trova i suoi momenti, i suoi perni della memoria, e questa invece è una commemorazione per Sergio Ramelli a Milano in questi anni. Ciascuno trova il suo presidio della memoria. In base al passato dei Bailey. Foglalghetto però, però ormai si sono uscite dalle sottoculture, ormai non sono più loppe di freti, ormai c'è anche. Una legittimazione pubblica è indubitabile per, questi, per queste formazioni, sono partiti che sono presentati di le elezioni, sono movimenti strutturati, non sono più stati messi fuori legge partiti per esempio in Italia e gruppi dal 93 per cui la riorganizzazione procede in maniera abbastanza, abbastanza stabile, fuori dal ghetto negli anni 2000, gli anni 0. Si esce un po' dalle sottoculture i militanti non sono più per la maggioranza nazi skin, non sono più di derivazione sottocultura skinheads cioè la dimensione delle curve si è in qualche maniera modificata, c'è cioè una maggiore per la sociale si allarga anche la base di alcuni gruppi che restano sicuramente minoritari ma possono per esempio fare un'attività che invece per le sottoculture era assolutamente eh, impossibile anche da concepire culturalmente nelle scuole negli stati e le manifestazioni di piazza, alle volte autorizzate ma spesso autodifese perché si creano incidenti molto spesso con giovani di opposte fazioni. C'è una maggiore tolleranza della magistratura, non si usano più eh, leggi di messa al bando o l'uso di reati associativi. reati associativi sono reati che in qualche maniera, per eh, ragioni ideologiche, colpiscono l'intero gruppo, come era successo negli anni '70, per esempio, con l'inarea terza posizione. Cosa è successo con i gruppi schinelli degli primi anni 90? Non, questa cosa qui invece non è più utilizzata. Vengono colpite sicuramente le organizzazioni dal punto di vista per esempio di comportamenti violenti o di eh, um, disordini, anche delle manifestazioni, ma non sono più perseguite per reati associativi, cioè inevitabilmente sono gruppi legali e sono gruppi che restano questo è determinato anche dei buoni rapporti con alcune formazioni neoconservatrici o ex fascista l'Alleanza Nazionale, indubbiamente l'FQE di Heidegger di... per quanto riguarda l'Austria Nea la Democrazia di Grecia e il Front Nazionale cioè questi partiti neoconservatori che in realtà poi prenderanno molte delle istanze anche di questi giovani arrabbiati, di questi giovani neonazisti, in qualche maniera danno anche un appoggio quantomeno nella impossibilità per la magistratura di attivare meccanismi repressivi su reati associativi o messa al bando di gruppi. La messa al bando i meccanismi eh, di eh, repressione associativa resteranno stabili in Germania. La Germania su questo ha tolleranza zero, soprattutto la Germania socialdemocratica, degli anni zero, eh, in particolare tutti i gruppi vengono continuamente messi con legge, legge, tanto è che l'impede diventa sempre più casa madre per questo tipo di cose. Nelle scuole, ci sono gruppi giovanili e studenteschi. Nelle scuole, tutto questo era impensabile per la so sottocultura. La sottocultura resta chiusa, parla soltanto ai propri simili Capito? Lo skin si riconosce con lo skin, il rocker con il rock, il white pride con il white pride, il proletario bianco con il proletario bianco. Di ogni nazione, ma si riconosce con lui. Era impensabile ricominciare col meccanismo invece dei gruppi, su stile anni 60 e 70, nelle scuole. Negli stadi, attenzione con questa cosa degli stadi, io ci tengo molto a dirlo, la dimensione di una curva calcistica, o la dimensione dello stadio è una dimensione molto particolare. Nonostante gli allarmismi giornalistici, cioè a mio parere eccessivi, ci sono stati, ci sono fenomeni di adesioni ideologiche, molto anche alle volte imprecise soprattutto in alcune, in alcune curve, particolari italiane, perché questo veniva sanzionatissimo in altri, in altri contesti, ma è difficile in qualche maniera secondo me considerare le curve degli stati fascistizzate. Cioè c'è un uso di simboli, c'è un uso di simbologie, ma non c'è una vera eh, trasmigrazione in massa di aderenti alle curve dei gruppi della destra, abbiamo curve. Che sono in qualche maniera portatrici di un certo tipo di dolcezza. Abbiamo in particolare in Italia, che la prima del Verona, la Lazio, i tifosi laziali, quando sono in marcia verso uno stadio o in una trasferta, cantano avanti ragazzi di Buda, avanti ragazza di Pest, che è una canzone sulla, eh, sulla rivolta ungherese antisovietica sovietica eh, Espongono, hanno esposto finché potesse essere legale, eh, da Consolini. Eh, hanno utilizzato slogan apertamente antisemiti, eh, hanno sventolato croci celti che ho portato simboli, hanno portato simboli di eh, neonazisti, però non c'è mai stata un vero controllo di un gruppo politico sulle Anche quelli che sono i meccanismi che hanno provato a crearsi in questo senso, ci fu una storica campagna eh, di alleanza nazionale sulle Corpe degli Stati che dice un paese, una nazione, una curva ho cioè, l'idea di fare in qualche maniera eh, spingere un po' sull'acceleratore del nazionalismo all'interno delle culture italiane ma la cosa stanzialmente fa lì né tantomeno i gruppi di, eh, della destra radicale romana in qualche maniera numericamente risentono invece delle migliaia di ragazzi che vanno a vedere la Roma o la Lazio o il Verona quindi io sono un po' contrario alla... Sono un po' contrario allo schiacciamento giornalistico che viene fatto fra pacificazione e curve, anche perché anche la cultura degli hooligans in inglesi, quel tipo di mondo delle firm, oppure la cultura degli ultras sul modello italiano, è anche questa una sottocultura. La politica viene dopo. In primis c'è un rapporto tra ultras a ultras, o tra firm a firm. La politica e l'iconografia viene dopo, anche se è vero che negli Stadi c'è una diffusa possibilità di utilizzo di quel tipo di codice ideologico. Indubbiamente l'alleanza nazionale, FPola, Noa il FPO, la nuova democrazia e il Front Nazionale, i vari paesi hanno in qualche maniera con i loro importanti risultati, col fatto che anche in particolare l'alleanza nazionale, ma anche l'FPO hanno governato in quei paesi. di giorni come per esempio la, la tema, il primo FP di, eh, di Heider nella, nella Carinzia, questo ha portato anche al fatto che si allentassero un po' le maglie della e eh, la messa al bando non è più costante cioè, nelle scuole anche, abbiamo detto altra cosa qui vediamo un altro di grandi in della strada europea, Georg Heider, che va con il governo di resistenza alla fine degli anni 90 va al governo in Austria un grande eco mondiale eh, l'Europa addirittura tiene delle sanzioni all'Austria per le posizioni di xenofobia fuori partito di Heidegger e poi ovviamente abbiamo l'altro grande colpaccio destra radicale, cioè il ballottaggio delle presidenziali del 2002 fra Chirac e Le Pen, che sono due dei grandi esempi destra radicale che è, è meteora, lasciarlo da questo punto di vista. Le Pen sicuramente non è una meteora, Haider lo è stato, sicuramente lo è stato. Questa è una manifestazione dell'incredibile. Questa è una manifestazione del 5 maggio 2005 a Berlino. Fu una manifestazione in cui l'Empedei in massa si concentrò ad Alexanderplatz a Berlino, era l'anniversario della fine della seconda guerra mondiale. e L'Empede voleva fare un corteo che andasse ad Alexanderplatz, attraversasse tutto il viaggio in fino alla porta di Brandeburgo. La porta di Brandeburgo è il dato simbolico per i nazisti tedeschi: non è, è vietato a loro manifestare lì. Cioè Come manifestare, dicevano l'impiastabile, o po ai pochi resti della cultura diciamo, simbolica del nazismo a Berlino. Sono manifestazioni di massa, attenzione, soprattutto eh. in Germania, cioè quello che sconvolge oltre alla tre di Rostro, che è la grande partecipazione a cose del genere. Vedete, ci sono le bandiere dei vari land, poi sono le bandiere dell'MPD, delle... sono presenti anche neonazisti di fra i camera e di questo tipo, che sono questi con le bandiere nere molto spesso, che portavano a Gunzide o portavano nelle manifestazioni di Dresda quello che loro chiamano locausto tedesco cioè il bombardamento del fiondaio 45 sul testo che distrusse la città questo invece è il National Front oggi molto variegato da questo punto di vista se alla dorata invece come vedete abbiamo detto anche di questi gruppi che si autodifendono vedete no, c'è un, un servizio d'ordine alla dorata con uno scudo e un casco questa invece è una manifestazione di autodifesa di Forza Nuova a Bergamo qualche anno fa con il leader Roberto Fiore che sono anche manifestazioni che nelle varie città devono conquistare sempre il diritto di manifestare da questo punto di vista per cui, questa invece è una nuova riedizione di firm inglesi la cosiddetta English Defence League, un coordinamento nazionale sempre e questo invece è Batschino oggi con i suoi che portano in una manifestazione del primo maggio di nuovo nelle piazze quindi, qui ho messo alcune foto di gruppi giovanili nelle scuole, addirittura contro la riforma Germinio, il blocco studentesco che fa parte di Casa Pound, poi la manifestazione normale forza nuova, insomma, si torna nelle scuole. Quindi, come vediamo, l'uscita dal ghetto è completa. L'uscita dal ghetto è completa. La globalizzazione viene affrontata in maniera, lo shock della globalizzazione viene affrontato in maniera molto più puntuale alla resta radicale. Che recupera il gatto che aveva avuto, per esempio, adesso i movimenti di sinistra, ne diventa tanto sicuramente diventa la teoria e le teorie per quanto un po' balzali del mondialismo o comunque di un sistema di globalizzazione pianificata trovano in qualche maniera più credito la destra radicale. Lentamente dopo essere stata rinvigorita dalle sottoculture negli anni '80, dopo essere eh, stata in qualche maniera anche un po' vittima della effervescenza. Nazischini, in particolare eh, in Europa, eh, alla fine in qualche maniera torna anche organizzata, torna in questi nuovi partiti vecchi, utilizzati come casa madre, anche partiti nuovi, abbiamo visto, forse nuovo, abbiamo visto, Dorata, eh, tornano un po' eh, a essere presenti, il sostegno poi varia da zona a zona, da periodo a periodo, nei vari, nei vari paesi. Eh, la Dorata ha avuto degli exploit elettorali nell'ultimo periodo, ma non li ha avuti per decenni. Insomma, quando non ha mai avuto vedere qualche scuola nazionale, se quando si è messa insieme a dei cartelli più ampi sul piano, sul piano europeo. L'estrema destra lavora molto bene sul piano europeo, sul piano del Parlamento europeo. Quindi, vediamo che secondo me c'è una. In eh, generale, eh, sono osservato anche da tanti. questa estrema destra post-industriale, questo sistema destra post formista questo sistema destra alter mondialista, anti scusate, è una destra che sa capire molto il mondo che le cambia intorno, sa utilizzare appropriatamente i mezzi comunicativi sa in qualche maniera creare una sinergia ideologica che non è così precisa. Noi parleremo con Davide Conti con nel prossimo incontro di anche quelle che sono le varie tendenze del neofascismo europeo negli anni 70 e sono molteplici ed erano difficilmente assimilabili. Molto, molto spesso stavano insieme anche per evitare problemi repressivi o perché c'erano delle case magiche, come per esempio un movimento sociale che però aveva delle correnti molto diverse al proprio. Mentre invece qui c'è un fronte comune C'è il fronte comune contro il mondialismo C'è il fronte comune contro quella che è la globalizzazione e contro il metto pop, La difesa dei popoli La difesa dell'Europa Si creano anche delle culture di sostegno a questo Anche se devo dire come per esempio l'esempio francese di Alain de Bonnois, Molto più raffinato Molto più raffinante da questo punto di vista Su quello che è anche una sorta di differenzialismo culturale che alcuni, che alcuni commentatori definiscono semplicemente una riedizione di qualche teoria razziale, ma in realtà un differenzialismo culturale che c'è una, una certa intellettualità francese, come per esempio quella della nuova destra dell'Anne Noir, è molto forte. Non ne abbiamo parlato questa volta, ma credo che ne parleremo in altre occasioni. Quindi, ci sono anche visioni diciamo, del mondialismo, dalle più semplicistiche dello zombie so, fino alle più elaborate della destra dell'intellettualità dell francese di Alain de eh, però diciamo che la destra sicuramente si trova a essere anche per tagli suoi culturali molto più a suo agio in questo mondo. E se soprattutto c'è una contrapposizione delle dominanti che descrivono la globalizzazione come un fenomeno espansivo, come un fenomeno che porterà benessere, come un fenomeno appunto della fine della storia, come un fenomeno appunto di un progresso per tutti, come uno stare bene per tutti che invece si contraddice al punto di la percezione sociale la percezione di individualismo la percezione di non capire più l'identità e quindi arroccamento identità e soprattutto della tradizione e il recupero per esempio del concetto di Europa bianca che vedremo Europa bianca cristiana di questi anni, di molti sociali, diventa fondamentale e diventa ancora una volta quello che per esempio verrà definito sempre al pregnazio come il mercato della paura cioè le paure della globalizzazione vengono ben interpretate diciamo cioè in vengono ben interpretati dalla destra radicale se la sinistra la radicale, europea, eh, mondiale in realtà pone gli accenti su alcune degenerazioni della globalizzazione in questo momento global invece la destra affronta radicalmente la cosa contraria al mondialismo contraria all'immigrazione lo strumento delle centrali mondialiste per creare il più importante e ambientale i popoli. dall'11 settembre però eh, comincia una fase nettamente nuova anche per la gestione la gestione di quello che è l'orizzonte globale, l'orizzonte globale, l'orizzonte appunto mondiale diventa oscuro, diventa problematico, c'è un aspetto oscuro rappresentato simbolicamente dal 11 settembre in cui questo quadro di pacificazione mondiale, di miglioramento complessivo viene messo radicalmente in discussione e si crea all'interno di una nuova crociata che accompagna quella che sarà la grande attività militare de, de, de, degli anni di Giordano Bush, il contro quello che è, il pericolo dell'Occidente, il pericolo dei talebani in qualche maniera dell'Islam. Questo avrà una ricaduta culturale molto forte, soprattutto nell'Europa occidentale. L'Europa dell'Est in questi anni diventa un'oasi a parte, anche di, di, di difficile categorizzazione. Anche oggi lì risiedono movimenti corposi, nazisti, classi. I nuovi crociati, qui c'è un'altra un ulteriore mix estera, un incontro stabile tra tradizionalismo cristiano, neonazisti e partiti xenofobi, generalmente regionalisti. su temi di propaganda islamofoba. Attenzione: c'è un incontro sinergico per affinità in qualche maniera, diciamo per un nemico comune, questo è il gran no? Questa cosa in qualche maniera sarà molto forte nella Lega Nord e nella destra indipendentista fiamminga. Allora, la destra indipendentista fiamminga ha tantissimi nomi perché i partiti vengono continuamente messi fuori legge. C'è il Vans Blob, oggi si chiama Vans Belen. È un fenomeno molto radicato in quel paese, quindi è regionalista, anche se nasce come partito di fascista. La, diciamo, la sinergia di questi, soprattutto di questi, c'è anche l'EFPRI tutto questo, vedremo che ci sarà anche un convegno comune a Colonia in qualche maniera è un incontro tra varie istanze che si oppongono e che creano, in qualche maniera vogliono creare una bandiera culturale alla penetrazione islamica l'Europa bianca del white power diventa l'Europa bianca cristiana e si socializza maggiormente in contesti che erano non fascisti, non venivano a quel tipo di tradizione, ma come contesti attraggioristi, sicuramente con forti benature xenofobe, ma no. progressiva quindi radicalizzazione di alcune componenti dello schieramento politico etro tra regionalista e euroscettico, anche questi si buttano nel mercato della paura e si buttano, e vengono radicalmente modificati dal clima della nuova crociata. In Francia, questo è un banner che ho trovato sul sito del Front National, è questo, per esempio, è un manifesto del Front National molto adatto alla situazione francese vedete? il voto migrante ha ah, la mezzaluna. molto adatto alla situazione francese ognuno ovviamente si deve adattare soprattutto i partiti così localisti devono molto avere presente quali sono le pulsioni e le corde del loro paese vedete? così diventerà la Francia una bandiera quasi In no? Italia, vediamo un po' questo è un manifesto del Giorno Impadato alle immigrazioni islamiche, quindi diventa il tema da un'indistinta migrazione si passa negli anni post 11 settembre a inquadrare l'immigrazione da combattere come quella islamica. La classica cose un po' molto popolari. Attenzione, non sono soltanto cioè questi qui sono messaggi comunque studiati, sono messaggi studiati e messaggi che colpiscono un target cioè si sceglie decisamente di toccare un elemento identitario regionale come per esempio dettato dalla, dalla cultura del cibo non è semplicemente segno di rozetta politica è una chiara impostazione i partiti degli anni 2000 hanno, soprattutto in Italia e nel post Berlusconi hanno un'evoluzione nel marketing hanno un'attenta evoluzione anche in quello che sono i meccanismi comunicativi questo è un messaggio molto diretto molto diretto il cibo è identità no, questo è un po' più vecchio questa è una di quelle figure che per esempio questo è l'onorevole del Borghezzo che parlava un comizio di Forza Nuova questo è un titolo della Badania, dite l'Europa sia cristiana cioè questa è una svolta veramente radicale per la Lega negli anni negli anni a cavallo fra 90 e... questo per esempio è un congresso che viene fatto a Colonia fra i vari partiti islamofobi come vedete ci sono i fiamminghi, c'è Borghezio, c'è il Front National, olandesi e c'è l'erede di Heide più gli ungheresi. Comizio di colonia nel 2007. Cioè, sull'islamofobia ci si trova insieme per un fronte comune. No, siamo tanti, siamo diversi. Eh, c'è chi viene è un etno-regionalismo sicuramente. Uh, razzista xenologo come viene classificato dalla politologia europea ma non di derivazione fascista c'è chi è Front nazionale di Le Pen il professor Cotri ce l'ha ben spiegato quali sono l'orizzonte culturale anche molto francese c'è le rende di Hayden questo è Straten. questo è il nuovo volto dell'FPO perché c'era stata una interna questo è il nuovo volto che aveva sfidato il Goddard, il patriota. poi ci sono i Fiamming ci sono gli Ungheresi, ci sono gli olandesi. famiglie molto diverse la destra radicale olandese di Geth Wilders che oggi si presenta presenta con con la ripenda al Parlamento Europeo nel quadro di Roschetti c'è una destra estremamente libertaria Gilders, Gilders è un omosessuale dichiarato, la Lega è fortemente contraria invece all'omosessualità, fortemente contraria anche delle denature di presenzione del Cattolico gli ideo però stanno insieme nel Comune, nel Comune Odio e blocco diciamo dell'immigrazione islamica. questi sono alcuni manifesti, la Lega radicalizza notevolmente sua propaganda, loro hanno subito l'immigrazione, ora vivono nelle riserve, vedete l'immigrazione colpisce il popolo, niente poco, E poi, sia sì, le radici cristiane, la Lega è cavalca questo in maniera netta in Italia, addirittura si crea concorrenza, addirittura si crea una concorrenza reale, abbiamo visto le sinergie ma anche la concorrenza. Questo è il manifesto di Forza Nuova, la sua sezione di Toscana in cui mette a confronto la Lega al governo con loro sull'immigrazione. Cioè è una vera mercato della paura, che cavalca anche molto nella sicurezza. In uno dei temi per esempio principe sarà il tema della sicurezza, che sarà anche un tema importante per il Front Nazionale. Addirittura le PEG, già negli anni Ottanta, voleva appositi eh, gruppi di poliziotti, l'abbiamo visto nell'elenco delle posizioni, gruppi di poliziotti anti immigrati, cioè voleva un canale di repressivo adatto a quella posizione, anni Questi invece sono i Belgi. Come vedete, vedete il logo che c'è in quel comizio. L'abbiamo visto, visto per quel che riguarda per esempio il tradizionalismo, la bandera Vedete come è vissuta la Nuova Crociata? Nella Nuova Crociata c'è tutto. C'è l'opposizione a quello che è questo mondo, l'opposizione a quello che è quel pezzo, la Turchia-Europa quello che sarebbe il voto dei migranti quello che trasformerebbe la bandiera francese quello che renderebbe le nostre nazioni cosa? quello che non sono più quello che realizzerebbe un melting pot che come stava lì in questo modo non è più misto e bariegato ma è un melting pot fortemente inquadrato cioè quasi appunto la conquista la, la, una nuova le quanto da fare un nuovo, una nuova barriera all'avanzata ottomana all'avanzata islamica eh? Questo è un po' l'idea, quindi da quell'opposizione al melting pot ottimistico multiculturale tipico degli anni '90 si passa invece a un messaggio estremamente caratterizzato e ovviamente a un'idea di Europa bianca e cristiana che deve essere difesa. Questo, questo ovviamente è figlio della retorica del XVIII, è figlio di quel tipo di mondo. Quindi, come abbiamo visto in realtà. Come abbiamo visto in realtà c'è quindi una destra radicale che cambia completamente i propri codici degli anni Ottanta aggregativi, comunicativi, sotto culture, di Stato, che in qualche maniera sfrutta quello che sono queste dinamiche giovanili arrabbiate, che capisce la proletarizzazione del proprio elettorato, e capisce che può sfondare a sinistra, capisce che può trovare sostegno forte, come capiterà per esempio in quelli che erano segmenti elettorali della sinistra, dei partiti del lavoro proprio perché comprendono molto di più qual è l'atomizzazione, l'individualismo l'atomizzazione sociale che comporta, che comporta la delocalizzazione la fine della grande fabbrica, il post fortismo quindi una grande attenzione a quello grande attenzione alle tendenze giovanili per quando, come dirà Raffrema, sono le dei arrozzi sono tanti sono tanti e soprattutto... In alcuni momenti, come nelle tre giornate di Rostock, la gente di alcuni, di alcuni luoghi di frontiera può trovare in loro, dei, in loro dei, dei validi paladini, dei giovani che finalmente, un po' come quei poliziotti che si tolgono la divisa e poi votano National Front: vogliono la pulizia diretta, vogliono rompere anche al di là delle catene della legge, vogliono rompere quello che è eh, questo attacco. Questa, queste società che diventano in qualche maniera individualiste che diventano, che perdono i legami sociali che devono trovare delle nuove identità, delle nuove tradizioni quindi anche qui il calcio vedete poi però come poi i vari paesi diventano modelli io qui vi ho parlato di quattro modelli quello, fra, quello inglese per quanto riguarda le sottoculture quello francese per quanto riguarda per esempio il front nazionale, il primo rapporto con le bande Abbiamo parlato un po' del caso tedesco che diventa un po' di anni 90 diventa, diventa la nuova centrale e poi abbiamo parlato invece dell'evoluzione in partito del il di Fremio della Lega Nord ma anche poi per esempio dei fiammini o dell'adeguamento degli altri Come vedete, sono questi, perché abbiamo preso questi modelli? Tutti i modelli che parleremo in maniera approfondita nelle, nelle successive lezioni laboratorie ma sono modelli che diventano simboli sono modelli che diventano sinfo c'è il modello national front c'è il modello front nazionale c'è il modello di Rostock c'è il modello della grande Germania e soprattutto per tutta la sottocultura di quel tipo far paura, far parlare di sé in qualche maniera manifestare che stanno arrivando che queste nuove camicerie camicie sull'Europa come le chiara Pier Milzano, il titolo originale del suo libro stanno arrivando ma non si vedono perché, perché compaiono compaiono in raduni, compaiono in violenze di strada compaiono nell'attacco ad, ad alcuni simboli eh, di quello che per loro è la mondializzazione e poi lentamente questa cosa si evolve, c'è cioè un nuovo spazio sociale creato stabilmente, elettorale ma anche nella società per tipo di formazioni di questo tipo e da metà degli anni 90 addirittura rinascono nuove formazioni o vecchie che vengono rivitalizzate e questo ovviamente è poi quello che ci troviamo davanti ed è quello che... Stabilmente, stabilmente sta continuando io non ne ho parlato perché su queste cose poi effettivamente sì. già questa è una lezione molto legata anche a categorie sociologiche anche a informazioni della giornalistica però ovviamente un altro momento in cui cambia tutto è la crisi la crisi economica diventa in qualche maniera il momento in cui l'Europa degli anni 20 la Germania dei primi anni 30 diventa un richiamo ideologico ma anche strategico molto molto spero che abbiamo tempo forse per un paio di domande se ci sono altrimenti io mi, mi fermerei.